Prego, consigliera. Allora, eh, presidente, non è in dichiarazione di voto, ma semplicemente perché eh, da un confronto con uh, il consigliere Fassina e dall'esame dall della mozione, eh, abbiamo visto che è un tema che, per quanto riguarda gli obiettivi, eh, ci vede diciamo, eh, concordi. Tuttavia, è una mozione che va eh, approfondita e eh, va analizzato il testo verificandone la fattibilità in base alla normativa vigente sia regionale che nazionale pertanto io chiedo al consigliere Fassina di ritirare la mozione e di poterla quindi riesaminare immediatamente dopo la eh, discussione sul bilancio quindi a gennaio in uh, commissione urbanistica mi prendo l'impegno quindi di riportare il testo della mozione in commissione già dal mese di gennaio grazie